sempre stimolato prima che il nostro settore patrimonio culturale anche. delle strategie del politico e delle politiche culturali della Emilia Romagna che sono contenute in una legge recente, che è appunto la legge numero 7 del 2020, che ha riconfigurato le funzioni e operative che compiono indagini e anche conducono delle ricerche indirizzate al patrimonio culturale per la conoscenza del patrimonio ma per la sua conservazione, per una corretta valorizzazione e gestione. Quindi è in quest'ambito che noi chiaramente eh, abbiamo intrapreso anche il percorso dedicato alle case, agli studi degli illustri in stretta collaborazione Devo dire che un ringraziamento particolare adesso che lo faccio a Zanda perché ci ha eh, generosamente accompagnato in questo percorso che, come è stato già un po' detto, eh, è abbastanza pionieristico, perlomeno perché si è spinto fino al punto di eh, esplicitare un impegno concreto da parte della, della regione. È dentro i nostri uffici e la necessità appunto di catalogare, censire e gestire i sistemi informativi in una logica di eh, poi, utilizzo di questi strumenti nella nostra attività quotidiana per consentire una gestione del patrimonio culturale e non sto a specificare eh, se questo patrimonio è di proprietà pubblica, privata, statale, comunale, provinciale, di fondazioni, di ONU, di privati cittadini serve eh, un rapporto con la conoscenza che eh, parta da sistemi di censimento eh, chiaramente accessibili eh, fondati su criteri che devono essere riconosciuti a livello nazionale o a livello internazionale e che devono eh, costituire la base sempre del nostro lavoro per ogni tipo di progetto e per lo sviluppo anche di eh, processi di sostegno a questi patrimoni e mai come anni noi sentiamo l'esigenza di dedicarci in modo ancora più approfondito e, e con competenze specifiche che non stanno tutte dentro. in maniera ancora più diretta delle problematiche di restauro del patrimonio architettonico oltre a quello dei beni mobili presenti eh, nei musei, negli archivi e eh, nelle biblioteche e questo chiaramente è però una chiamata eh, esplicita che ci viene dal nostro piano nazionale di ripresa e resilienza di tutte le misure che fanno capo alla cultura e meno male sono ha concepito trasversale. che sono anche eh, i cittadini di un giorno, i turisti, eh, chi passa per queste regioni, chi la incontra per studio, attraverso appunto delle banche dati che eh, non vogliono essere un contenitore rigido e costrittivo, ma una nuvola accogliente di banche dati che magari, lo sappiamo bene, la caratteristica del nostro paese, sono nate. del tempo e hanno bisogno di essere ricollocati, normalizzati. Esatto. Inoltre, ovviamente, tutta questa attività che eh, in, molte, in molte parti eh, non si vede, non traspare, non, non, non può essere misurata eh, dall'esterno, dall si eh, trasferisce con le nostre possibilità e con i nostri Piacere e insieme a Vittorio Ferrorelli e a tanti altri del nostro settore, una ricognizione importantissima che è costata tanta fatica e che eh, ha portato chiaramente a una schedatura sistematica con una raccolta di dati notevole anche a livello patita. la prima Rosanna a questo punto dalla campagna di ricognizione, dallo studio, dalla verifica, dalla conoscenza, cioè dal bussare alla porta di tutte queste timone, sono nate ovviamente delle riflessioni, dei pensieri riguardo riguardano i contenuti, le visioni, gli sforzi no, che questi luoghi eh, fanno trapelare. associazione, è già una casa museo che è entrata nella proprietà pubblica e quindi ha già un regime di, eh, di protezione e di gestione che chiaramente eh, dà maggiore sicurezza di continuità e di funzione pubbliche, però ci siamo accorti di questo patrimonio sterminato e, e veramente variegato eh, appunto da presentarci delle situazioni molto particolari che avevano bisogno di trovare un punto di per trovare un punto di partenza, per un percorso da condividere e non necessariamente da fare tutto. questo ci, portava, ci ha portato eh, gradualmente a addensare un concetto di patrimonio culturale che non può ridursi soltanto a una difesa stretta di ciò che si vede e si tocca. C'è molto, molto di più e quindi questo chiama tutti eh, i livelli di, di, di gestione del nostro paese a un intervento rinnovato, capace anche di senza pensare di trovare gli strumenti migliori, ma si è sentita la responsabilità di dare un segnale in quanto la regione riconosciuta, permettetemi di dire io non sono magnola, lo posso dire perché sono lombarda, quindi è una, una, una regione che è riconosciuta essere sempre stata storicamente con un metodo, con un rigore, molto. Da una corretta, giusta verifica a medio termine. E quindi eh, siamo arrivati ovviamente a costruire un processo di eh, riconoscimento di queste timore per capire quali e che caratteristiche devono avere le timore, le case, gli studi degli illustri che potranno essere accompagnate dalla regione anche con sostegni concreti, ma non solo con una a una collaborazione per gestire meglio la casa, per trovare degli strumenti anche eh, concreti per rispondere alle esigenze di questi timori e quindi siamo, eh, abbiamo elaborato, possiamo andare avanti, il testo, adesso qui penso che ci sia il testo del, della legge che è maturato nel nostro settore con l'aiuto ovviamente anche degli uffici legislativi eh, della regione e di tanti colleghi. Qui, eh, abbiamo lavorato tutto nel 2021. Io sono arrivata alla Giovane il primo febbraio del 2021, e proprio preso l'ombarda. Il febbraio del 2022 abbiamo approvato la legge. No? Cioè, non è vero che io, ovviamente, ma si è lavorato davvero di squadra. E, eh, bene il singolo, non usiamo più il termine bene, perché ci costringe in una perimetrazione che ormai sta stretta, ormai mastichiamo e sentiamo l'esigenza di attuare sempre di più i principi della convenzione di farro noi ci sentiamo in questa, in questa fase storica e quindi anche questa legge che si apre, che lo sapeva bene, lo sapevamo io e Claudia da subito, no? che ci saremmo aperti a un mondo, a dei contesti, molto diversi, unici, ognuno ha, ha una storia, una situazione, una visione, eh, una possibilità di aprirsi al pubblico diverso dall'altro, però tutti insieme queste realtà eh, chiamavano da tempo a, una, a, a un approccio più concreto, a delle risposte. Possiamo andare avanti e quindi eh, le finalità di questa legge appunto eh, sono quelle che si inquadrano di garantire, di perseverare, garantire la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale presente nella regione Emilia-Romagna, evidentemente a prescindere dalla parte. a dare un taglio culturale a un turismo che già si legge, eh, è presente, si è coltivato e è, è in incremento, un turismo attento, eh, più pacato, alla scoperta di quelle che sono le realtà anche eh, meno note e dove però si possono trovare queste, queste dimore dello spirito che tanto eh, sono capaci di accogliere chi si presenta nel modo classico nella fondare appunto la visita a un istituto culturale eh, ufficialmente inteso. Quindi abbiamo eh, qui eh, sconfono alcune immagini per darvi che possiamo trascorrere velocemente perché sicuramente eh, li riconosciamo tutti, ma che insieme appunto al video che abbiamo visto. Per ciò che ha interpretato è stato al nostro fianco in questo lavoro per dare consistenza a tutto ciò che, mi piace dire, è riversato nella legge. Cioè, questa è una legge che eh, non è stata fatta da Polino, da Polino ci sono stati tanti, non per leggere, però è stata vissuta, assaggiata, testata sul territorio nelle singole case e Luca, più di tutti noi, ma anche Giuditta e Claudia, qualcuno l'ha visitata anch'io. Attraverso anche la nostra esperienza. Ecco. Quindi di che cosa si occupa questa legge, L'avete il testo nella cartellina del convegno, eh, vogliamo arrivare a un riconoscimento, che poi avrà anche un marchio di quelle case degli studi delle persone illustri che eh, devono comunque riuscire a raggiungere, riconoscersi i requisiti minimi che riteniamo obbligatori, che chiaramente sono la capacità di narrare no, la, la vita, la storia, l'operato eh, del personaggio che lì ha abitato o, come diceva Rosanna, lì ha svolto l'attività, ha lasciato traccia di sé, ha permeato il luogo e ne ha lasciato traccia autentica. Deve chiaramente la casa eh, essere in grado di dimostrare e di svolgere delle attività pertinenti alla conoscenza eh, della figura dedicata e chiaramente eh, le attività principali devono essere conoscibili come dedicate soprattutto alla promozione del personaggio. Siamo andati oltre, giustamente, la Regione eh, è pronta a impegnarsi anche per un sostegno concreto ma deve essere garantita la funzione pubblica perché è passato fondamentale questo e sappiamo che stiamo chiedendo uno sforzo enorme questo che appena ah, ma manano... Uh, stiamo, stiamo parlando di un percorso che vuole essere davvero foriero di possibili soluzioni concrete, non per tutti, non lo sappiamo bene, ma per un certo numero, per lo meno, di questi timori. Quindi chiediamo anche di verificarsi rispetto a degli aspetti di gestione economica e finanziaria, cioè di riflettere di poter dimostrare di avere un documento. quali sono le dinamiche fondamentali e anche qui nel corso abbiamo dato largo spazio anche a questi aspetti. E eh, il contributo eh, della regione Emilia-Romagna nel merito di questa crescita, quindi tanto vale l'accompagnamento, la consulenza, eh, il corso, eh, la possibilità di un confronto, il portale, il censimento, le schede delle case che sono disponibili per tutti, cioè la possibilità di eh, favorire eh, una crescita naturale, spontanea di una rete che non deve essere indotta dall'alto, non deve essere per forza che non nasce eh, dall'interno delle, delle realtà eh, che vivono questa situazione non vive almeno noi, quindi non ci interessa questo approccio. E eh, Quindi i contributi possono essere declinati in vario modo e eh, abbiamo molto coraggiosamente inserito da su. Questo è un ambito molto delicato. delle case e di tutta la dimora intesa come questo contesto così pulsante e così complesso per salvaguardare il patrimonio che è afferente alla dimora, per sostenere e incrementare la funzione pubblica e la comunicazione, ma anche per la catalogazione, lo studio del patrimonio e anche interventi di conservazione, vedete, ad ampio raggio. E quindi questo mi sembra un impegno più che concreto che troverà attuazione conti con le disponibilità di bilancio, con delle scelte di priorità, perché è anche giusto, eh, secondo me è corretto dirci che partiamo da per un percorso impegnativo che non vuole essere una fola o un fuoco d'artificio della festa del padrono, ma vuole rappresentare un percorso di crescita e quindi dobbiamo anche rafforzare molto bene la fase della conoscenza, del riconoscimento, della capacità di mantenere i requisiti per stare in questo percorso e quindi di crescere una premialità che in analogia con il sistema museale nazionale, quindi la logica dei livelli di forza di qualità e degli obiettivi di miglioramento, vuole andare a accompagnare in modo crescente quelle realtà che dimostrano di fare concretamente in modo convincente il percorso. Io credo.